Fedez e Chiara spiegano perché il figlio si chiamerà Leone. Fedez e Chiara Ferragni svelano dettagli sulla gravidanza. Fedez e Chiara Ferragni continuano a parlare del bimbo che stanno aspettando con estrema gioia. Negli ultimi giorni la coppia è stata parecchio criticata per aver esposto già troppo il bambino sui social, raccontando molti dettagli e postando sempre nuove foto. A seguito di ciò, Chiara e Fedez hanno voluto precisare alcune cose in merito alla gravidanza e alla loro vita privata. La coppia ieri sera con una diretta su Instagram ha puntualizzato che alcuni dettagli della loro vita privata sono usciti contro la loro volontà. Il famoso rapper ha confessato che il nome Leone non gli piaceva, poi però un segno gli ha fatto cambiare idea. Lui stesso ha raccontato che il giorno del suo compleanno ha aperto il libro dei nomi ed è uscito a caso Leone. I due hanno anche detto che il bambino avrà il doppio cognome. La coppia ha deciso di cambiare casa, l'appartamento di Fedez è troppo piccolo. Da giorni girano voci sulla possibilità che i due cambino casa, addirittura alcuni hanno affermato che alla Ferragni non piaccia la casa di Fedez. La coppia ha confermato di voler cambiare casa, ma solo perché è adatta ad una persona single e non ad ospitare una famiglia. Infatti, nella casa cè solamente una camera da letto, quindi non ci sarebbe posto per il piccolo leone. Ironicamente Fedez ha anche aggiunto che la casa è troppo piccola per contenere tutti i vestiti della Ferragni, aggiungendo che la sauna è diventata una scarpiera. Il piccolo leone nascerà a Los Angeles, la coppia ha spiegato il perché della decisione. A quanto pare il piccolo leone nascerà a Los Angeles. A confermare la notizia è stata proprio la coppia dicendo che da gennaio a maggio saranno a Los Angeles per accogliere larrivo del bambino. In merito alla decisione Chiara e Fedez hanno spiegato che in questo modo non solo potranno avere più privacy, ma il bambino potrà avere anche il doppio passaporto.